In questo novembre che sembra già Natale, insomma in questo freddo, tante luci qui oggi a Torpignattara, il vostro impegno per portare sostanzialmente l'arte e l'integrazione? Mm, oggi cominciamo col Caravan Fest che è appunto il tentativo principalmente di riprenderci degli spazi che sono in disuso e darli per così dire impasto all'arte, alla cultura e alle comunità che sono in questo territorio. Secondariamente è l'idea di affrontare proprio in un quartiere così complesso come Torpignattara dove la, varie, varie etnie si scontrano e condividono praticamente strade, sogni e bisogni dalla mattina alla sera l'idea è quella praticamente di dare l'impasto principalmente a loro cercando di avvicinarli al mondo del cinema utilizzando praticamente film che fanno parte del loro background eh, storico, di vita, di, di identità e quindi l'idea è quella di andare a fare dei film per ogni comunità che si trova nel territorio Un festival che è stato pensato proprio come un viaggio intorno al mondo e quest'anno ci siamo voluti concentrare sull'India e sul Bangladesh, il Bangladesh perché appunto è una delle comunità più, più numerose nel, nel territorio ma in tutta Roma e l'India perché comunque come paese multiculturale, multietnico, ricchissimo proprio di sfumature, di tradizioni culturali, sposa un po' quello che è lo spirito del, del festival Quanto riguarda queste bellissime foto invece che insomma tappezzano tutto il centro? Allora le foto sono una, un dono di cui ringraziamo tantissimo Marcello Scopelliti, un fotografo per me e per noi unico, bravissimo, eh, raccontano la storia di Sonny che è questo ragazzo che lavora come bracciante nell'Agrupontino e che lui ha voluto seguire un'estate in uno dei suoi viaggi di ritorno in India durante il quale gli è capitato anche di sposarsi, cioè a Sonny è stato proprio detto così su due piedi e ora gli è stata proposta una moglie e quindi Marcello lo ha seguito in tutto questo viaggio umano insomma anche fisico e quindi è un amico di Torpignattara, ha anche realizzato un reportage molto bello sull'altra faccia del quartiere che è la vera faccia di Torpignattara, quindi gli siamo doppiamente grati. Questo negli anni 50 era il quartiere di chi veniva dal paese e trova facilmente casa da queste parti magari per andare a servizio al centro, oggi ci sono alcune eccellenze anche come sappiamo c'è cioè proprio la scuola qui a Torpignatara dove, sono, dove nessuno sembra italiano però parlano tutti più romano di noi. Torpignatara insomma non è un covo di, di islamici impazziti ma probabilmente è uno di quei posti dove l'integrazione sta riuscendo meglio magari. Sì, fondamentalmente mh, una serie di, di servizi che si sono susseguiti ormai da un anno a questa parte hanno dipinto il quartiere come una sorta di eh, spazio di risulta in mano a qualche imam impazzito qualche fondamentalista islamico che è sull'orlo della, della guerra santa che partiva da qui insomma da Piazza della Maronella c'era questa crociata all'incontrario è stato dipinto così il quartiere in realtà è un quartiere in cui come dicevo prima le, le varie comunità si incontrano, si scontrano e condividono tantissimo eh, condividono degli spazi come ad esempio la scuola Carlo Pisagani in cui si sta concretamente realizzando un laboratorio della Roma del futuro perché di fatto tutti i bambini sono praticamente accomunati dal fatto di andare a scuola e di parlare un dialetto romano abbastanza accentuato e quindi a parte quello il lavoro formativo straordinario che viene fatto dagli insegnanti proprio per insegnare un tipo di, di, ehm, di educazione e di, di cultura all'accoglienza e all'incontro a questo si aggiunge praticamente il lavoro straordinario che viene fatto in un'altra scuola che è quella la scuola Laparelli che si trova qui vicino dove viene fatto un lavoro diverso con gli adulti poi c'è un centro praticamente qui dietro che si chiama Centro Michelin in cui vengono fatte, che viene gestito da Sinitas in cui vengono realizzate delle, dei percorsi di incontro straordinari, soprattutto legati alla memoria, insomma questo è un quartiere in cui il tessuto associativo, il tessuto delle scuole, il tessuto del, del volontariato sta facendo una rete straordinaria di supporto ad un'integrazione possibile, che non sempre, riesce, non sempre riesce ad essere ottimale, ma sicuramente è superiore rispetto a quella che si può incontrare in qualsiasi altro territorio di Roma. Questo un pochettino nel silenzio delle istituzioni che fondamentalmente, oltre che le pacche sulle spalle non è che riescono a dare più di tanto. Quindi sicuramente sì, questo è un quartiere che è stato dipinto per come non lo è. Non siamo sull'oro di una crisi di nervi, siamo sull'oro di un'integrazione possibile.